E buongiorno mondo, non sono neanche le 8, abbiamo già fatto colazione, siamo quasi pronti, ma solo perché oggi andiamo direzione mare. Ho promesso alla Simo che la seconda settimana di ferie l'avrei portata al mare e stiamo andando. Partiamo presto perché oggi è il 14 di agosto, quindi sarà molto molto difficile trovare qualche posto in un campeggio, area camper o da qualche parte, quindi zitti ci proviamo a dopo ragazzi sulla strada per il mare ci siamo imbattuti in Guardia Grele che fa parte dei borghi più belli d'Italia ma noi non ci siamo fermati per visitare il borgo ma bensì perché dobbiamo mangiare le stesse delle monache che è il dolce tipico del paese ed essere una bomba di crema pasticcera e non lo so, ve la faremo vedere quando arriviamo cerchiamo una pasticceria aperta perché è domenica ed è il 14 agosto, quindi... e siamo in salita, come al solito oh, che fatica, a dopo, ciao! Ci siamo fermati alla prima pasticceria che abbiamo incontrato e purtroppo non aveva le sisse originali, le sisse delle monache originali, ma una variante perché le sisse delle monache sono a 3 sisse e loro le fanno addirittura a 4 ma noi le abbiamo prese lo stesso anche se non sono quelle originali perché a noi piacciono le cose abbondanti, più sisse per tutti. Adesso vi facciamo l'unboxing, guardate. Damn! Viva le sisse! <ride> Dagli un mozzico! <ride> non lo so, secondo me abbiamo cannato ma non è proprio buonissima la crema, però so già Mi ha cannato pasticceria? Può darsi, ora dobbiamo andare a cercare l'altra. È immangiabile? mangiabile no ma non è eccezionale no è mangiabile come gestione ti vedo in difficoltà guarda guarda guarda guarda è mm. tutto oh, in video sì. sembra un misto tra un pan di spagna e un savoiardo morbido con una crema pasticcera oh, bravo sono il savoiardo però una pasticcera non tanto limonosa come piace a me e soprattutto la Simone butta per terra un sacco. Perché è una pasticciona, invece io la mangio molto più educatamente perché sono un conte. Se ben deciso di sacrificarci solo per voi, eh? solamente e unicamente per voi, stiamo andando in centro paese, così almeno sfruttiamo questa passeggiata per visitarlo perché sennò no non avrebbe neanche senso e abbiamo trovato qual è la pasticceria più famosa per le sisse delle Monaco e quindi andremo a prenderne almeno una per fare la valutazione, il confronto con quella che abbiamo appena mangiato e come dicevo lo facciamo solo per voi. Eh. Ed ecco noi la faccia della felicità con in mano il suo tesoro Il mio tesoro Dunque dunque la sissa della monaca avete visto l'abbiamo presa da Emolullo Che in teoria è quello più rinomato dentro era molto carino piccolo piccolo ma di legno Tutto stile antico anzi mi sa che è originale Erede non mi ricordo più c'era il nome Palmerio Palmerio erede Palmerio quindi... E qui, e ora andiamo col test di qualità. Sembra più fresca dell'altra, anche se l'altra era super fresca, ma la crema di questa qui è molto più buona, molto più crema pasticcera come piace a me. Il pan di spagna è un po' più friabile. E, e niente, mi piace più questo qua però, perché l'altro era sofficioso ma più gommoso questo qua è molto più mangiabile e infatti non gliene lascio un pezzo la ma me lo mangio tutto da solo mm. troppo caos nella domenica di ferragosto mm. E comunque ci stiamo domandando con che criterio scelgano i borghi per inserirli nel libro dei borghi più belli d'Italia. Perché, ok, guardia Grele, abbiamo girato un pochino, non tutta, comunque l'abbiamo girata. Carina, sì, però non è cessa e non sicuramente da essere inserita su un libro dei borghi più belli d'Italia. Quindi mm, siamo un po' dubbiosi, siamo un po' dubbiosi su queste scelte. Vabbè, ce ne andiamo verso il mare. A dopo. Two. Con un caldo assurdo siamo arrivati al campeggio di Francavilla, siamo in una piazzola abbastanza ristretta, non c'è tanto spazio neanche per montare il tendalino ma questo c'è è, è e dobbiamo prendere quello che c'è quindi accontentarci, quelli là in fondo hanno molta più ombra di noi che abbiamo questo come alberello e quest'altro come alberello, guardate questa qui è la nostra ombra, sei contenta dell'ombra che hai? Va bene, adesso cerchiamo di sistemare un po' di cose e andiamo a tuffarci al mare. A dopo, dopo aver piazzato tutto il camper, il tendalino, dopo vi faccio vedere anche una cosa. Forse, comunque, dicevo, abbiamo piazzato tutto. Abbiamo mangiato un po' di frutta, del couscous avanzato. Ci siamo rilassati un attimino e adesso siamo in spiaggia. E, e niente, ci rinfreschiamo, facciamo il bagno. E a dopo, many tic-tacs later. Sì, sì, ragazzi, lo so, non vi sto aggiornando, non vi sto dicendo nulla, ma stiamo facendo i classici italiani vacanzieri da Ferragosto, ci siamo fermati qui al campeggio, oggi avete visto siamo andati un po' in spiaggia, siamo tornati, doccia, siamo mangiati una pizzettina da sporto qui davanti al camper, ora ci stiamo preparando elegantemente, come potete vedere, per andare a fare una passeggiata a lungomare e basta niente di più, quindi in questi giorni mi sa so che vedete poco perché non è che andiamo a visitare, a fare cose, stiamo spiaggia, camper, mangiare, bere e basta, a dopo. The next day. E buongiorno mondo e buon Ferragosto, sì, perché oggi è Ferragosto e come vi abbiamo detto ieri abbiamo deciso di non fare assolutamente niente per due giorni, siamo infatti qui in riva al mare a Francavilla. Ho preso un caffè qui al chiosco, ora leggiamo un po' con i nostri kindle e facciamo qualche settimana enigmistica, un puccetto in acqua e poi torniamo al camper a mangiare, ritorniamo al mare, niente, così tutto il giorno come i classici italiani a ferragosto. Ci manca solo una grigliata ma ci possiamo pensare anche a quella perché abbiamo tutto l'occorrente sul camper. A dopo ragazzi! E niente, abbiamo proprio deciso di non fare un tubo di niente. Neanche i panini ci siamo fatti, ci siamo andati al supermercato, ci siamo fatti pesare il prosciutto il formaggio e ci siamo fatti tagliare il pane, proprio dei pelandroni, altro che grigliata. Oggi si fa un tubo di niente. Ma adesso fa caldo, c'è un sacco di vento, Mangiamo il panino e poi magari andiamo a farci una docetta in campeggio e poi ci rilassiamo in campo.